meraviglioso quando noi dichiariamo a Dio il nostro amore e ci ricordiamo del fatto che Lui ci ama qualsiasi cosa succede nella tua vita qualsiasi cosa tu attraversi tu passi, tu vivi devi ricordarti sempre una cosa che Gesù ti ama non devi dubitare neanche un attimo neanche un minuto della tua vita che lui non ti ama perché lui ti ama e viene l'alba dell'allegria viene la mattina della vittoria e questa mattina parliamo proprio di questo viene l'alba della vittoria viene l'alba dell'allegria vogliamo leggere insieme in Giovanni capitolo 21 dal verso 1 al verso 17 Vangelo di Giovanni capitolo 21 dal verso 1 al verso 17 Amen dopo queste cose Gesù si fece vedere di nuovo dai discepoli presso il mare di Tiberiade e si fece vedere in questa maniera Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele da di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro, io vado a pescare. Essi gli dissero, veniamo anche noi con te. Così uscirono e salirono subito sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Al mattino presto Gesù si presentò sulla riva. I discepoli tuttavia non si resero conto che era Gesù. E Gesù disse loro, figlioli, avete qualcosa da mangiare? Essi gli risposero, no. Ed egli disse loro, gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque l'accettarono e non potevano più tirarla su per la quantità di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro è il Signore. Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse con la veste, perché era nudo, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece andarono con la barca. Non erano infatti molto lontani da terra solo circa 200 cubiti trascinando la rete piena di pesci come dunque furono scesi a terra videro della brace con sopra del pesce e nel pane Gesù disse loro portate qua dei pesci che avete preso ora Simon Pietro risalì in barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci e benché ve ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro, venite a fare colazione. Ora nessuno dei discepoli arriva a chiedergli chi sei, sapendo che era il Signore. Allora Gesù venne, prese del pane e ne diede loro, e così pure del pesce. Ora questa fu la terza volta che Gesù si fece vedere dai suoi discepoli. Dopo essere risuscitato dai morti Dopo che ebbero mangiato Gesù disse a Simon Pietro Simone di Giona Mi ami tu più di costoro? Gli rispose Certo signore Tu lo sai che io ti amo Gesù gli disse Pasci i miei agnelli Gli chiese di nuovo una seconda volta Simone di Giona Mi ami tu? Gli rispose Certo signore Tu lo sai che ti amo Gesù gli disse abbi cura delle mie pecore gli chiese per la terza volta Simone di Giona mi ami tu Pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse chiesto mi ami tu e gli rispose signore tu sai ogni cosa tu sai che io ti amo Gesù gli disse pasci le mie pecore Amen. questo è il tempo della vittoria è il tempo in cui, l'anno in cui noi conquisteremo tante cose. E viene la mattina dei gridi di gioia, viene la mattina dell'allegria, viene la mattina della vittoria. Forse tutto è sbagliato intorno a te, forse le situazioni non sono come dovrebbero essere intorno a te, forse il cuore è spezzato perché non vedi molto spesso una via d'uscita dalla situazione in cui ti trovi. Ebbene devi sapere che questa notte buia è soltanto un preludio per l'alba più gloriosa di Dio tutta questa situazione che tu stai attraversando è soltanto l'anticamera è soltanto l'anticipazione della mattinata della gloria della mattinata della vittoria della mattinata della gioia Amen. tempo fa noi come pastori attraversiamo spesso problemi difficoltà anche se molti pensano che i pastori non vivono mai problemi non vivono mai niente e ricordo circa 12 anni fa quando mia moglie era incinta era incinta di circa un mese e mezzo ebbe un incidente con la macchina alcuni già hanno sentito questa testimonianza. e che è successo? che uscendo dall'ospedale di Aversa una macchina blindata della polizia quella che la polizia usano per fare le sport, praticamente urtò la macchina mia in cui c'era mia moglie la macchina andò dall'altro lato della strada e si distrusse completamente. E quindi presero la pastora, presero la moglie e la portarono alla clinica per vedere che cosa era successo al bambino. E quando fecero l'ecografia il cuore del bambino si era fermato. Il bambino era clinicamente morto. Non c'era più nulla da fare il medico diceva dobbiamo fare un raschiamento bisogna togliere tutto da mezzo qua non c'è più nulla da fare e noi quello era il momento in cui eravamo nella notte più buia nella notte più scura sono quei momenti in cui tu non sai più dove andare e piangevamo però facemmo l'unica cosa che ci venne in mente facemmo una semplice preghiera dicemmo signore se questa è la tua volontà sia fatta la tua volontà ma se non è la tua volontà, se questa cosa viene dal diavolo, allora gli dacci di nuovo questo bambino inizio. E quindi chiedemmo di ripetere l'ecografia. E il giorno dopo fecero di nuovo l'ecografia, il medico disse a dire, c'è qualcosa di strano, oppure va. La vita c'è. E quindi i medici che ti danno sempre tante speranze dissero. Il, il, l'ossigeno, l'aria non è arrivata al cervello quindi sicuramente nascerà con problemi sicuramente non ragionerà bene forse avrà problemi a parlare io dissi no non vi preoccupare dottore quando Dio fa una cosa la fa perfetta ed è così che nacque gloria per questo l'abbiamo chiamata gloria perché abbiamo visto la gloria di Dio e stranamente parla più degli altri intelligente più degli altri proprio esattamente l'opposto di quello che il medico disse devi sapere quando sei nella notte oscura che questo è soltanto il prelivio un'anticamera dei criti di gioia che verrà e della vittoria che Dio ha preparato per te Salmo 30 verso 5 dice perché la sua ira dura solo un momento ma la sua benignità dura tutta una vita il pianto può durare per una notte ma al mattino e rompe un grido di gioia e lo Spirito Santo sta parlando al cuore di coloro che stanno soffrendo questa mattina coloro che si sentono senza una via di uscita, che non riescono a capire come uscire fuori dai problemi Dio ti sta dicendo viene la tua mattina dell'allegria viene la mattina dei gridi di gioia viene la mattinata della vittoria questo è anche quello che è successo con i discepoli che abbiamo letto Sapete, i discepoli stavano attraversando un periodo molto brutto, perché Gesù era morto, era risuscitato, però loro stavano attraversando tante difficoltà. E una delle difficoltà, la prima difficoltà che dovettero affrontare era una grande difficoltà economica. Perché? Perché ovviamente quando Gesù era vivo c'erano delle donne, dice la Bibbia, che seguivano Gesù, che finanziavano il ministero di Gesù con i, con i propri beni. Però quando Gesù morì queste donne sparirono come tanta gente quando arriva il momento brutto, il momento della difficoltà ti saluta e se ne va e quindi gli apostoli che vivevano per fede si trovarono ad attraversare un problema nel momento in cui anche i soldi erano finiti ecco perché Pietro fece questa grande idea, dice andiamo a pescare, vado a pescare e anche gli altri lo seguirono però pescarono, pescarono, pescarono niente pescarono, pescarono, pescarono, niente tutta la notte si sforzarono e non presero nulla. però venne la mattina in cui tutto cambiò alla mattina le cose erano completamente diverse quando sei nella notte oscura quando pensi che stai male che le cose in te non vanno bene che non puoi fare più nulla per migliorare la tua situazione tutte le prove che tu hai fatto tutti gli sforzi che tu hai fatto non hanno prodotto risultato quando le reti sono vuote quando ci sono problemi all'alba tu vedrai il figlio di Dio che ti apparirà Gesù apparirà loro no, videro questa persona non sappiamo perché non riconobbero che era Gesù forse perché era ancora un po' scuro forse perché Gesù aveva una fisionomia diversa da quella che aveva avuto precedentemente non lo sappiamo però la Bibbia dice che quest'uomo disse figlioli avete qualcosa da mangiare? e loro non lo riconobbero infatti risposero no quando Gesù disse getta la rete dall'altro lato loro si ricordarono di quello che era successo e là lo riconobbero e qua vediamo la reazione di due discepoli diversi Giovanni e di Pietro Giovanni dice il Signore e Pietro si butta sempre ci stanno le persone che sono più pronte a fare le cose però ci sono le persone che capiscono prima quando Dio sta facendo qualcosa e quindi Pietro non lo riconobbe ma Giovanni sì e anche tu nella tua vita probabilmente nella tua casa, nella tua famiglia succede sempre la stessa cosa ci sono delle persone che non riescono a riconoscere quando Dio sta iniziando ad operare nella casa sta iniziando ad operare nella famiglia e quindi tu che sei afflitto tu che stai nella sofferenza il Signore ti darà dei segnali inizieranno a succedere delle cose strane vedrai che verranno le persone e ti diranno è il Signore questa cosa sta succedendo perché è Dio e tu non lo crederai quasi perché quando noi stiamo attraversando nella notte oscura stiamo nelle difficoltà stiamo nei problemi l'ultima cosa che pensiamo è che all'improvviso Gesù prenda in mano la situazione come questi discepoli tutta la notte non avevano preso nulla e l'ultima cosa che si aspettavano e che Gesù gli apparisse però Gesù era lì e qualcuno disse a Pietro è il Signore inizierà qualcuno a venire vicino a te inizieranno a succedere cose strane magari sei malato inizierà ad arrivare qualche analisi diversa e tu dirai che sta succedendo qua e qualcuno ti dirà è il Signore che sta operando stai cercando qualcosa eh, e non riesci a trovarla arriverà qualcosa di strano tu dirai che sta succedendo qualcuno ti dirà è il Signore questo fu il primo segnale che Dio di ai discepoli Gesù li chiamò figliolo, però non finì qua dopo venne un secondo segnale gli disse gettate la rete dal lato destro della parte e poi non finì qua perché gli diede un terzo segnale loro arrivarono aveva detto Gesù avete qualcosa da mangiare quando arrivarono dice la Bibbia che aveva un, ben, un, un pesce e un pane e guardate che con un pesce e con un pane mangiarono otto persone come hanno potuto mangiare otto persone con un pesce e con un pane a meno che Dio non l'abbia mortificato? di Dio gli dite segnale dopo segnale e così succederà anche con la tua vita inizieranno ad arrivare segnale dopo segnale perché la notte scura è arrivata alla fine sta arrivando l'alba dell'allegria l'alba della vittoria per la tua vita Amen. Dio ti farà vedere una nuova alba e qualcuno ti dirà, è il Signore ma che sta succedendo? non è normale, ha ragione, non è normale prendere 153 grossi pesci Buttando la rete nello stesso punto soltanto dall'altro lato della barca non è normale. Ma quando c'è il figlio di Dio le cose non sono normali. Però non finisce qua, perché? Perché Dio dice a Pietro, mi ami tu, fasci le mie pecore. Viene una chiamata per la vita di Pietro e viene una chiamata anche per la tua vita. Tu che stai attraversando difficoltà, la notte oscura, periodi bui della tua vita, viene anche una chiamata per la tua vita Dio non soltanto ti darà un'alba di vittoria non soltanto ti darà un'alba di allegria ti riempirà di abbondanza vedrai i miracoli ma viene di più verrà una visione per la tua vita una visione spirituale così capitò al profeta Esaia nel capitolo 6 quando ci fu un anno terribile è l'anno della morte del re Uzia. sapete il re Uzia era un grande re fu uno dei migliori re di Israele era un uomo che cercava il Signore e quando il re Uzia iniziò a cercare il Signore tutta la nazione fu benedetta la Bibbia dice che ebbero 52 anni di abbondanza è stato uno dei regni più lunghi della storia e Dio gli faceva prosperare ogni cosa agricoltura, bestiame, esercito le città erano fortificate iniziarono a prosperare in tal maniera che diventarono famosi nel mondo intero la gente parlava del re Uzia, delle cose che succedevano nel regno di Israele però morì Uzia. e questo era un grande dramma perché? perché i suoi figli, i suoi nipoti erano amanti dell'astrologia erano amanti della magia e quindi il profeta già sapeva che tutte le cose belle che Dio aveva dato che aveva fatto sarebbero finite però Isaia dice nell'anno della morte del re io vidi il Signore. E questo è quello che succederà anche nella tua vita, nel momento della notte oscura, nel momento del grande problema della tua vita. Quello è il momento in cui tu inizi a vedere il Signore. Quello è il momento in cui tu inizi a sperimentare una comunione profonda con Dio. Molto spesso noi non cerchiamo Dio quando le cose vanno bene. diceva un pastore, sentivo ultimamente, dice, molti prendono la fede come un bottone per l'emergenza succede un problema una difficoltà voglio andare da Dio e ti metti a pregare però la fede non è questo la fede è uno stile di vita allora molte volte noi quando le cose sono male è lì che noi cerchiamo Dio è là che possiamo avere e andiamo ad avere un incontro particolare con il Signore Molto spesso vediamo le cose male, diciamo adesso che cos'altro può succedere? È successo questo, è successo questo. Che altro può succedere? Viene l'alba e l'alba. Viene la vittoria nella tua casa, nella tua famiglia. Viene. Perché la notte oscura è solo l'anticamera della gloria di Dio. E anche io vi posso testimoniare che ogni volta che sono passato attraverso una notte oscura abbiamo visto una grande vittoria abbiamo visto una grande alba Amen. e quando Dio ci parlò dall'inizio dell'anno e questo sarebbe stato l'anno della vittoria io ve lo dissi guardate ci saranno grandi combattimenti però vengono grandi vittorie e sta avvenendo e arriva l'alba della vittoria e dell'allegria qual è il sentimento di Dio? perché molte volte non lo comprendiamo Dio non ti sta comandando non ti sta condannando perché molte volte il pensiero che noi facciamo nella nostra mente, sto attraversando tutto questo perché ho commesso un peccato. Ah, Dio mi sta fulminando perché ho sbagliato, perché sono stato mancante, perché non ho pregato. E questo avviene perché noi siamo abituati a vedere un Dio alla Zeus, che sta lì pronto a fulminarci ogni volta che facciamo un piccolo errore. Fum, e ci fulmina. Però nella realtà non è così. Anche Isaia fece lo stesso pensiero, Isaia capitolo 6 verso 5: allora io dissi, ahimè, io sono perduto perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo ad un popolo dalle labbra impure. Eppure i miei occhi hanno visto il re, l'eterno degli eserciti. Anche Isaia, appena Dio gli apparve nell'anno più brutto della sua vita, lui pensò che era un uomo dalle labbra impure. Dio gli si stava presentando per dargli una nuova visione per farlo dargli una chiamata per servire il Signore e lui pensò ahimè il mio peccato mi ucciderà la stessa cosa successe anche Elia con la vedova di Serepta primo re 17-18 sapete la storia della vedova di Serepta che morì il figlio e cosa disse ad Elia? che ho da fare con te uomo di Dio Se forse venuto da me per farmi ricordare il mio peccato e per uccidermi il figlio questa era l'idea e questo molte volte è il pensiero che noi abbiamo siamo nei problemi, nelle difficoltà e perché ho sbagliato davanti a Dio e lo stesso era per Pietro quando Gesù glielo chiede la terza volta Pietro mi ami tu Pietro fa subito questo pensiero ma ah, lo sta dicendo perché l'ho rinnegato tre volte Gesù c'ha un risentimento si vuole togliere il sassolino da dentro la scarpa a Gesù invece Gesù gli stava trasmettendo la visione pace per cura il mio pregio anche con Isaia Dio gli disse chi manderò? chi andrà per me? e là Isaia comprese eccomi Signore mandami e anche a te che sei nella notte scura Dio ti sta dicendo io ti voglio usare per la mia gloria Amen. però cosa dobbiamo fare quando siamo nella notte oscura che cosa dobbiamo fare affinché possa venire questa, questa alba la prima cosa da fare dobbiamo gridare a lui Geremia 33 3. invocami come dice e io non risponderò, no come dice, invocami e io sono in vacanza, dice invocami e io vado a fare un giro, non mi, mi sento, no, dice invocami e io ti risponderò e ti annuncerò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. La prima cosa che dobbiamo fare è dobbiamo gridare a Dio qui Dio sta parlando attraverso Geremia ad una città che è distrutta, che è perduta era stata incendiata però Dio dice invocami e io ti risponderò e poi più avanti dal verso 6 al verso 9 dice com'è la risposta di Dio ecco io regherò ad essa benessere e guarigione li guarirò e svelerò loro l'abbondanza della pace e della verità farò tornare gli esoli di Giuda gli esoli di Israele e li ristabilirò come al principio li purificherò di ogni loro iniquità con la quale hanno peccato contro di me perdonerò tutte le loro iniquità con la quale hanno peccato e con la quale si sono ribellati contro di me e questa città sarà per me un titolo di gioia, di lode, di gloria davanti a tutte le nazioni della terra quando verranno a sapere tutto il bene che io faccio loro e temeranno e tremeranno a motivo di tutto il bene e di tutta la pace che io procurerò a lei la gente avrà paura di te perché dirà Dio è con lui è con lei guarda Dio cosa ha fatto Dio risponderà in una maniera tanto incredibile che la gente avrà paura di te perché sarai così benedetto da far paura una benedizione da paura a me questo succede quando tu gridi al Signore se sei nella notte oscura questa mattina il Signore ti sta dicendo grida a me secondo Cronaca 7.14 dice se il mio popolo su quale è invocato il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie io ascolterò dal cielo perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese grida a Dio questa sera questo è quello che devi fare a te che stai attraversando la notte oscura grida a Dio la seconda cosa da fare bisogna confidare in Lui Pietro era tutta una notte che non aveva pescato però quando Gesù parlò Ubbidì a Gesù e questo deve avvenire nella nostra vita, deve cambiare la nostra maniera di ragionare. Dobbiamo iniziare a non ubbidire più a noi stessi, ma ubbidire a, a Gesù. Loro avrebbero potuto non lavorare tutta la notte, ma salire sulla barca 5 minuti, gettare la rete dal lato destro, prendere i pesci e avere finito 5 minuti. Invece lavorarlo tutta la notte perché? Perché vollero fare le cose con la loro mente alla loro maniera si sono dimenticati che non è per forza né per potenza ma è per lo spirito di Dio e alla stessa maniera noi dobbiamo fare le cose non con la nostra forza ma in base a quello che Dio dice non vale quello che è giusto per me quello che la mia esperienza mi insegna ma è valido quello che Dio insegna quello che la parola di Dio dice un cambio di mentalità dobbiamo imparare a confidare in quello che Gesù ci ha detto perché se Gesù l'ha detto lui lo farà Gesù ha detto perdone il tuo umanamente tu non puoi fare una cosa del genere però devi confidare in lui e farlo quando sei nella notte oscura confida in Dio fai in modo che sia Dio a governare sulla tua vita a decidere quello che è giusto e quello che è sbagliato perché viene l'alba viene la vittoria A me. e la terza cosa da fare è una cosa che in Spagna non, non piace è dare Solo in Spagna non piace anche in Italia non piace tu hai letto la storia della vedova di Serepta abbiamo visto prima che il figlio morì e cosa è successo? Elia incontrò la vedova di Serepta questa vedova aveva dice la Bibbia soltanto un pugno di farina e un po' d'olio era un periodo di carestia di guerra non c'era niente da mangiare quindi ce n'era giusto un poco giusto per fare un poco di pane per lei e per suo figlio era vedova non aveva marito aveva un unico figlio e praticamente la loro idea qual era? era andata questa vedova a prendere della legna per cuocere questa farina per fare questo piccolo pezzettino di pane questa farina con l'olio per mangiarlo lei e il figlio e poi morire era finita là. però Elie gli disse dammi un bicchiere di, di acqua e un pezzo di pane e quindi la vedova dice tutto quello che ho è un po' di farina e un po' di olio poi mangiamo questo io e mio figlio e moriamo però il profeta dice fanne prima una focaccia per me e dopo ne mangerai tu e tuo figlio? Perché così dice l'Eterno, primo Re 17,14 Il vaso della farina non si esaurirà E l'orcio dell'olio non diminuirà Fino al giorno che l'Eterno manderà la pioggia sulla terra Allora immaginate la scena Una madre vedova Con un figlio E c'ha cioè, l'unico pezzo di pane che deve cucinare E viene l'uomo di Dio e dice Fai una cosa, dammelo prima a me e poi dopo a te non ti preoccupare perché la farina non finisce, loro non finisce. Se era a Napoli che cosa avrebbe fatto questa donna? Ma a te, te fa male la gamba, si è caduto che la capa Però questa donna no. Questa donna è mise alla prova a Dio. Disse tanto io già sono morto. Mangio questo e è finito allora facciamo questa prova proviamo se Dio veramente come Dio dice e fu veramente come Dio disse il vaso della farina non si esaurì e l'orcio dell'oro non, non diminuì fu veramente come Dio gli disse nel momento in cui noi siamo nella notte oscura è il momento in cui dobbiamo dare di più quando non abbiamo soldi quello è il momento in cui bisogna dare di più bisogna offrire di più perché è così che la farina non si esaurisce ma se tu cerchi sempre di limitare se tu non dai mai a Dio ecco che quello che hai si disperta la nostra prosperità economica non dipende dal nostro lavoro dalla nostra capacità dipende da Dio così come tutta la nostra vita quindi nel giorno della prova devi dare a Dio perché Dio farà in modo che la farina non si esaurirà e che l'olio non diminuirà. Amen. Quindi fratello, sorella, se stai attraversando la notte oscura, è tempo di gridare, è tempo di confidare in Dio, è tempo di dare, è tempo di rallegrarsi perché viene l'alba dell'allegria. Vi ricordate tempo fa noi facemmo, la pastora predicò e facemmo un patto per i debiti, vi ricordate? Quanti hanno ascoltato le notizie in questi giorni che Equitale è chiusa? Vi ricordate quando noi pregavamo io dissi una parola in particolare? Ma le dissi Equitale. Equitale è chiusa. E già noi abbiamo avuto personalmente debiti che sono stati miracolosamente tolti. E ora aspettiamo gli altri quando tu stai nella notte oscura è tempo di gridare, di confidare e di dare e poi viene il giorno dell'allegria viene l'alba dell'allegria tu lo vedrai, vedrai la benedizione della tua famiglia, la liberazione e nel momento in cui sta iniziando forse non lo comprenderai e ci sarà qualcuno vicino a te che ti dice è il Signore che lo sta facendo è il Signore che sta facendo chiudere Equitale. è il Signore che sta liberando questa situazione è il Signore che ti ha provveduto questo lavoro è il Signore che ha aperto questa strada e il Signore, c'è grande affezione nella vita di molti, però Dio vuole benedizione per la nostra vita, perché ci ama, Lo diceva all'inizio, ricordati sempre che Dio ti ama, e allora vogliamo gridare tutti insieme questa mattina, mentre con la musica adoriamo il Signore, a te che sei nella notte scura, vieni avanti, così grideremo insieme al Signore, il Signore risponderà perché Lui ti ama